Eh, un po mi duole anche dirlo ma la onda quando vuole le sa fare le cose e come se le sa fare arriva bastona dice in pista o sul mercato e poi dice sa che c'è arrivederci ci vediamo alla prossima fatemi vedere voi che sapete fare madonna sentina ma che moto che sei ma che moto un 600 moderno urla come uno stessa ma tanta coppia pastosissima super regolabile leggerissima come una moderna sei bella sexy cicciottella nei punti giusti sei milf e ci piaci così ma poi se uno la va a guardare è tutta forata è tutta alleggerita si vede tutto il telaio se lo lascia intravedere sotto al cotone sì il serbatoio è largo, è lungo, è giapponese, non c'è niente da fare il telaio, se cos'è qua all'interno nascosto dalle carene che moto, sì sì le forme sono importanti ma quanto mi fanno impazzire le moto col doppio faro anteriore, le young timer mi fanno impazzire mi piacciono proprio così, le frecce così, il portatarga così Anni fa non l'avrei mai detto Sto invecchiando, forse loro erano già perfette Tesa poco telaio, doppia trave in alluminio Una moto fatta all'insegna della leggerezza Una moto attorno a dei buchi Progettata per alleggerire tutto il più possibile tadao ci aveva capito tutto giustamente tadao mamma mia che erogazione che erogazione ma chi sei? un 600 moderno eppure invece sei un 893 cm3 a carburatori l'altimetria qui gli dà una mano perché l'erogazione l'erogazione è ottima lo off è quasi nullo gestibilissimo mamma mia che macchia senti come urla stacchiamo e frena frena stamattina mi sembrava che non frenasse invece ti devi abituare il mordente ce l'ha modulabile alla grande grazie anche alla pompa accostata aftermarket montata da Michele doppio disco all'anteriore da 296 mm per l'epoca era una gran frenata sicuro perché è ancora attualissima che moto lei ha 29 anni è uscita nel 92-30 anni fa questo è il modello del 93 se li porta alla grande che mif è mucche e passiamo attorno salve scusate il disturbo oh! ma che goduria la regia delle super sportiva era all'epoca l'ho capito ora quando è uscita ha sbaragliato tutta la concorrenza è diventata la moto super sportiva di massa non era né una sette e mezzo né una mille, molto più leggera e agile delle mille. Con tanta coppia in più rispetto alle sette e mezzo, meno esasperata. Avete sentito gli scoppietti Il rilascio dello scarico terminale Yoshimura in linea con l'epoca veramente giapponese veramente anni 90 questa è una moto troppo anni 90 che figa che sei unica la storia di questa moto e di Michele che l'ha sempre avuta sempre posseduta ci ha andato ovunque è fantastica quanto meriti che bella bella che sei in rilascio Ci aveva ragione Soichiro Soichiro-san Soichiro Honda ha fatto bene ad assegnare quell'incarico a Tadao Tadao Baba un appena diciottenne, diplomatosi in Giappone è entrato appassionato malato di due ruote e di onda. ha iniziato a fare l'operaio semplice montava i carter poi dopo è passato ad essere collaudatore addirittura a vincere un campionato 125 nazionale appunto giapponese e Soichiro Honda accortosi delle sue capacità, della sua bravura lo passò con l'audatore appunto e aveva visto lungo perché poi gli tiene l'incarico di essere il capo progettista e il progettista di questo progetto importantissimo che ha cambiato tutta la storia delle maxi sportive Dopo di lei nulla è stato come prima CVR 900 RR Fireblade con la B maiuscola in onore di Baba San il signor Baba, tadao Stavolta faccio l'egoista, lo faccio per me ho sempre desiderato guidarla un sogno da bambino in quella livrea bianca, rosso e viola Questa ha le stesse grafiche ma il colore di fondo è il nero fan 93, forse ancora più rara, ma l'esemplare che sto guidando ha una storia incredibile, unico proprietario da quasi 30 anni e oltre 150.000 km sul groppone, questa moto è la Honda! Oh, meravigliato che meraviglia sta tadao meravigliao freni? Eh, certo che freni posizione un po' più estesa da quella a cui siamo abituati con le moderne il anteriore tende subito a chiudere a portarti dentro a farti capire che appunto c'è un super motardone dentro di lei, potrebbe essere un motard col 16 e mezzo, invece lei è da 16 addirittura Ti fai un attimo l'abitudine e sinceramente siamo su una strada stretta di montagna Con una moto mille di 30 anni fa di concezione e sto 16 invece funziona, funziona è super agile, quanto ti diverte! Ad oggi un esemplare così, ben conservato, può valere attorno ai 10.000 euro, a prescindere dal chilometraggio. CBR 900RR Fireblade, con la B maiuscola, in onore a Baba San. 893 cm3 magici, nome in codice SC28, che fa capire che l'idea nasce comunque in HRC. Questa moto è la rivoluzione delle supersportive di massa. In realtà i cavalli sono solo 117 alla ruota a 10.300 giri al minuto. 264 km orari effettivi, da 0 a 100 in 2 secondi e 7. Prestazioni in accelerazione e ripresa incredibili se paragonate alle mille dell'epoca. Sembra un motardo moderno, guardate che moto! Non c'è niente da fare onda, quando vuole le cose le fa e le fa alla grande quando c'è da dare una mazzata, da dire ok, ora tiriamo fuori la perla rara. Ma guardatela davanti, sotto la carena. Questo telaio è a doppia trave in alluminio che avvolge il quattro cilindri in linea decisamente, decisamente moderna. A Edekma, la Honda ha festeggiato i 30 anni di questo modello con una livrea celebrativa ed io non potevo non guidarla. Sospensioni Showa Forcella non a steli rovesciati, ma tradizionali, anche se il look e il colore può trarre v'inganno: in Perché? Perché erano le componentistiche derivate dalla NSR250 due tempi e perché Tadao Baba voleva il massimo della leggerezza e quelli erano steli da 45 mm ma più leggeri degli altri a steli rovesciati montati sull'RC30. Certo le gomme dell'epoca la rendevano un pochino scomposta alle alte velocità ma probabilmente oggi con una buona mescola o una gomma più moderna ci si diverte negli spazi stretti tra le curve di montagna come il luogo dove l'abbiamo provata. Prima delle idee di Tadao Baba, il mitico progettista, nessuno poteva immaginare che una mille potesse tenere il passo delle sette e mezzo. Oggi le sette cinquanta e le seicento sportive sono quasi state completamente cancellate dai listini, fagocitate dai milioni facili e docili e maneggevoli. Questa è l'idea di Tadao. E lui ne era totalmente consapevole, quando la presentò ai suoi colleghi disse «Signori, oggi guiderete una moto che cambierà il volto delle super sportive». Alla fine, grazie alle idee del suo rivoluzionario progettista, riuscirono a fermare il l'ago della bilancia attorno ai 185 kg. Diciamo più o meno, dato realistico, attorno ai 200 kg in ordine di marcia. Per l'epoca un grande risultato, non era una 1000, ma ci si avvicinava come potenza. Il minimo peso al posto della massima potenza. Bel suono! Affidabilità, manovrabilità e design. Questo è quello che mi ha colpito di lei. 29 anni indissolubili e chissà quanti altri ancora finché ce la faccio. E passione, amore e tutto. Ho legato la moto al mio mestiere del volo e, e sono due cose indissolubili.